Salve a tutti! Ci lasciamo alle spalle il 2015 e affrontiamo il 2016. Di cosa stiamo parlando? Di numeri. Qualcuno pensa, erroneamente, che il comico possa portare la gente a nuovi livelli di coscienza, ma a giudicare dai risultati si direbbe che la coscienza sia sopravvalutata. L'uomo fa sesso, il cane si accoppia. La coscienza è una questione di lessico. Nel frattempo, nonostante i nostri 86 miliardi di neuroni, il cane si accoppia molto di più di quanto l'uomo fa faccia sesso, per non parlare dei bonobo, la razza più intelligente del pianeta, gente che scopa 12 volte al giorno per mantenere la quiete sociale e calmare i nervi. Ci stiamo autocastrando e diamo la colpa a Freud. Il popolo non ha bisogno di artisti, ha bisogno di intrattenitori perché non è più capace di intrattenersi da solo. L'intrattenitore è adiacente al potere, l'intrattenitore serve a trattenere il popolo e come la droga condurlo a nuovi livelli di incoscienza. Dopodiché il popolo attraversa la strada, nel frattempo qualcuno accende gli abbaglianti e dà gas. Io lo so che vorreste qualcosa di consolatorio, che parlasse delle cose che sentiamo in televisione magari volete che vi dica che è una vergogna che le banche depredino i risparmiatori le banche lo fanno lo sappiamo ma affidare 200 mila euro a una banca? è come fare i nudisti in galera. Lo sportello bancario di per sé non ha niente di pericoloso. Ma se ti affacci col culo è con chi vuoi prendertela. Io non ho mai avuto 200.000 euro da investire. Se muoio domani la banca ci rimette, ma se li avessi differenzierei gli investimenti. Un po' in droga, un po' in alcol, un po' in pay tv, eccetera. Ma quello che vi chiedo è... Perché volete che vi parli male dei politici che avete votato voi? Ho già un sacco di problemi per conto mio. La Rai non manda in onda la mia commedia perché ci sono riferimenti al sesso, alla religione, perché ci sono le parolacce e non siamo in un buco spazio-temporale. Non ci troviamo nel 1964, ma secondo te vado a leccare il culo ai dirigenti della Rai? E sai cosa mi hanno detto? Che se cambio i testi della commedia, la mandano in onda. Questa è la morte dell'arte! Questo significa che quello che vedi in televisione non è scritto da gente libera, è scritto da gente che ha bisogno di leccare il culo, ma io non cambio una virgola dei miei testi e lo so che dà fastidio a qualcuno perché è ovvio, perché se tu sei libero la tua sola esistenza dà fastidio agli schiavi. Cioè, è meno male che Renzi doveva mandar via la politica dalla Rai, c'è un CDA che significa Comitato d'Affari che in confronto Scelba era Gandhi. Ma cosa volete che vi dica di consolatorio, volete che vi dica che Renzi prima ha promesso una cosa e poi ne ha fatta un'altra ma dico ci siete o ci fate davvero pensate che i politici possano influire sulla realtà senza chiedere permesso alla setta dei magnaschei il politico è come un bambino seduto sulle ginocchia del papà convinto di guidare la macchina perché ha in mano il volante e noi siamo lì che ci scanniamo tra di noi al bar con le brioche surgelate che ci vanno di traverso per dei bambini è meglio quello biondo è meglio quello moro e chiedo scusa ai leghisti se ho detto Moro. Sì, lo so che devo rispettare il vostro voto. E infatti lo rispetto perché, vedi, sto parlando di voi e sono serio. Anche se devo ammettere che sto ridendo col buco del culo perché non riesco a capire come si fa a passare dal Dio Po che è già una mezza bestemmia al presepio senza che vi scappi da ridere, non è possibile! E poi smettetela di scrivere su Facebook che io parlo male della Lega perché vado a caccia di like, Dimmi, ma secondo te io campo coi mi piace, ma lo sai quanti comuni del nord hanno in mano la Lega che ha in mano i teatri, e io ci lavoro coi teatri del nord, ma sai quanti mi dicono, ma, ma mica solo la Lega, eh? guarda, sono quasi tentato di farti leggere le lettere che mi mandano i direttori dei teatri che mi dicono se non cambi i tuoi testi qua non ci lavori più ma lo sai che ongaro il direttore del teatro stabile del veneto ma è pentito di aver prodotto la mia commedia a un bruciore di culo che cammina rasente ai muri anche se non piove eh. ma secondo te con due dita di cotenna che ho sullo stomaco mi fa paura quattro offese che mi scrivi su, su facebook ma secondo te ho paura del tuo fango ma io ci vivo nel fango sono coinquilino dei rospi è inutile che alzi il tiro sono più giù di te io volo sotto il livello dei radar tu non mi puoi offendere perché non mi percepisci cosa volete che vi dica di consolatorio volete che parli male delle religioni degli altri come se non avessimo già abbastanza della nostra quando io ero piccolo le suore mi dicevano che se non obbedivo sarei andato all'inferno e avrei bruciato fra mille dolori nelle fiamme eterne pensate che vita agra e non sto parlando della mia, sto parlando di queste povere donne che a 40-50 anni devono girare con un velo in testa e raccontare frottole ai bambini. Che dopo ci siano nazioni, come dice Bill Maher, in cui metà della popolazione gira vestita da apicultore mi preoccupa assai circa il livello di coscienza de del pianeta ma non mi schiero per questo motivo non faccio come fai te che dici e siccome non stiamo con le zanzare che ciucciano il sangue allora ci mettiamo con le mosche e mangiamo merda o volete che vi consoli dicendovi che il movimento 5 stelle è un servomeccanismo telecomandato è vero ma non mi interessa parlare dei partiti non mi interessa parlare di anche nella mia commedia nessuno ha capito un cazzo io non parlo di politica io parlo dei demoni che sono dentro di noi, non ho la sfiga di quei poveretti che fanno satira in televisione, che danno un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma io se potessi darei due botte alla moglie ubriaca dell'oste che si deve assentare per via dei conti che si fanno senza di lui. Io sto parlando di noi che ci diciamo democratici, che diamo dei razzisti agli altri e non ci accorgiamo del razzismo che è dentro di noi, non lo analizziamo. Quando il tassista è arabo Tengo la mano sulla maniglia della portiera, eh, ma non lo faccio apposta, sono pronto a buttarmi, è un riflesso condizionato, quando vedo il gay pride mi si stringe il buco del culo, non lo faccio apposta, è un riflesso condizionato, se vedo una donna che sta parcheggiando, penso non ce la fa. Se, no, se non mi piace, se invece mi piace la aiuto a parcheggiare e la aiuto a parcheggiare perché spero di scoparmela e magari lei sta facendo gli stessi giri mentali e dopo assumiamo psicofarmaci e serie tv perché non siamo dei bonobo, ma io mai nella mia vita ho aiutato un camionista a parcheggiare e sì che il mezzo pesante ne avrebbe più bisogno insomma siamo tutti bravi a vedere la stupidità degli altri ma la nostra è più insapore ci siamo abituati, la mandiamo giù tutti i giorni e la giustifichiamo. Pensa a quanto siamo razzisti con l'intelligenza. Noi odiamo quelli meno intelligenti di noi e già questo come atteggiamento è stupido. Ma tu se dici a un cane portami il goniometro e lui non capisce te la prendi col cane? Te la prendi con uno che per capire il suo prossimo gli annusa il culo? E un altro riflesso è che dobbiamo sempre dar la colpa agli altri. Le cose non possono semplicemente accadere. Diciamo che muore tuo nonno che ha 99 anni. Non ti arrendi all'idea che sia Semplicemente vecchio, no? Bisogna far causa all'ospedale perché qualcuno deve avere la colpa, anche se avessero sbagliato. Perché noi gli errori degli altri siamo delle bestie, ma coi nostri siamo più comprensivi di Santa Teresa? In questo siamo più indietro dei primitivi, eh? Guarda che se uno legge WhatsApp e picchia la testa contro il lampione, sta certo che fa causa al comune perché quel lampione non doveva stare lì almeno il primitivo, se picchiava la testa cadeva per terra. Primo, si guardava intorno se qualcuno lo avesse visto fare la figura de merda. Secondo, si alzava le scatto e si chiedeva come avesse fatto a essere così coglione. Perché noi visto che non riusciamo a non essere coglioni, abbiamo fatto della coglioneria un'arte. Fa figo andare sulla moto d'acqua. Fa figo inquartarsi di alcol andato a male e parlare come un gibbone. Fa figo fumare tabacco industriale che è la roba più cogliona del mondo. Ingurgitare fumo, trattenere solo le sostanze nocive ed emettere fumo. Fa figo il volume a vomito dell'autoradio o della discoteca che ormai abbiamo dei timpani che se scorreggia King Kong ci sembra il flauto di Pan. Fa figo farsi le canne perché diciamolo pure ci facciamo le canne così abbiamo una scusa per le cazzate che diciamo. Abbiamo dovuto infilare il concetto di coglione anche nelle leggi ma secondo te ha senso una legge che dice che ci vuole un parapetto nelle gallerie dei cinema, dei teatri così tu non vedi lo spettacolo però non ti butti giù solo un coglione si butterebbe giù dalla galleria del cinema oppure il film deve far cagare forte proprio ma pensa quanto siamo fessi quando parliamo della nostra parte quando ci schieriamo ti faccio un esempio eh, calcistico perché noi con la politica ci comportiamo proprio come gli ultra del calcio intendiamoci uno può essere tifoso di una squadra anche per finta Voglio dire, è un po' come leggere gli oroscopi al bar, solo un coglione può pensare che Paolo Fox abbia un mestiere. Ma noi con la politica ci comportiamo così. Allora diciamo che io, che ho la mia dose di coglioneria, ah, cioè, no, lo ammetto, eh, diciamo che tengo all'Inter. E diciamo che vengo a sapere che il presidente dell'Inter è un nazista. Ecco, se io sono un ultra, la notizia mi fa piacere, ma io posso essere anche il comunista più sfegatato, ma sta pur certo che il massimo che faccio è chiedere timidamente le dimissioni del presidente della mia squadra. Questo è il top della mia indignazione. Ma se si scopre che il presidente nazista è quello della Juve, ah, posso anche avere il busto de Mussolini sul cruscotto della mia hammer nera, ma prendo il forcone, scendo in piazza e pretendo che siano revocati gli ultimi 23 scudetti della Juve è che tutti i giocatori siano passati dalla garrota questo è il livello del nostro pensiero politico siamo tra la l'ameba e il cartongesso con la differenza che non si è mai sentito un cartongesso che pretendesse ad avere ragione l'ameba non lo so ma, ma perché più della coglioneria dei coglioni c'è la coglioneria degli intelligenti perché non ci sono soltanto quelli che si lamentano che in giro è pieno di analfabeti funzionali e non hanno capito cosa significa funzionale ma ci sono anche quelli che lo hanno capito benissimo ma considerano banale tutto quello che non capiscono, convinti che non ci sia cosa che non possono capire, è arduo capire il coglione che c'è dentro di noi e non sto parlando del fastidioso problema della ritenzione del testicolo, sto dicendo che a tutti capita di essere stupidi o di volerlo essere che no ma a pochi capita di ammetterlo e adesso per augurarvi un buon 2016 dovrei raccontarvi una di quelle storielle che vi piace tanto condividere sui social network che già il nome fa un po' effetto eh? è il nome social network sembra un posto dove si fanno le analisi del sangue e il social network comunque una delle storielle che vi piacciono di più e che mi fanno più cagare se me la mandate ancora vi mando la digos a casa è quella del leone della Gazella. avete presente quella che dice se sei un leone devi alzarti alle 6 del mattino metterti a correre per cercare una gazella da mangiare se sei una gazella, devi alzarti alle 6 del mattino metterti a correre perché sennò il leone ti dà la caccia e quindi che tu sia un leone che tu sia una gazella, devi alzarti alle 6 del mattino e metterti a correre come un mona sapete cosa vi dico io sono un ippopotamo mi alzo a mezzogiorno faccio il bagno cago in acqua e va fanculo te quel sempio del leone quella putana della gazella, e la vostra Facino rosa, ansia di competizione non me ne frega un cazzo se ti sei votato al video poker del dio che ha costruito questo pianeta che se lo facesse mio cugino verrebbe meglio, un gioco assurdo dove le specie e gli individui devono competere con altre specie ed altri individui per la conquista di un territorio che se fossimo fatti diversi basterebbe per tutti o per fottere una femmina il cui unico scopo è assicurare un testamento a rampollo che si chiaverà in due mesi tutto quello che tu hai messo sotto il materasso in 50 anni per poi ritrovartelo in banda a letto con la roncola in mano coglione! Non me ne frega un cazzo se vuoi una macchina più grande per andare negli stessi pessimi posti in cui andavi con la macchina più piccola o se vuoi trafficare, leccare il culo agli assessori per farti una vacanza a Ibiza che comunque rimane un posto di merda o per comprarti un orologio da 5.000 euro che fa le stesse ore degli orologi dei cinesi se spendi 5.000 euro per un orologio devi avere almeno 97 ore di caro! Non me ne frega un cazzo se per proteggere la tua bottega di carabattole ad alto costo obblighi tutto il quartiere a spaccarsi i timpani col tuo allarme di merda che non riesci a regolarlo non hai neanche memorizzato un cazzo di codice di quattro cifre che lo sbagli ogni volta che vai di notte a farti fare i pompini dalla tua commessa che spera in una scalata sociale vuole diventare cassiera! Non me ne frega un cazzo! vuoi riempirti la cantina di bombe a mano per proteggerti da popolazioni barbare talmente differenti da te che quando hanno due palanche da parte si comprano un Samsung e una parabola non sei obbligato a convincermi vuoi alzarti alle 6 alzati alle 6 l'importante è che non fai casino che qua c'è gente che sogna e invece di stare in un bosco alle 6 del mattino con la mimetica a sparare minchie di vernice contro altri mona vestiti come te prova a fumarti due pipate di canapa perché a te sì! che ti farebbero bene e ti farebbero capire quanto sei coglione di olate! E buon anno anche a te! E buon anno a tutti!